Le nostre impressioni erano un po' perplesse, dobbiamo essere, essere sinceri, insomma, non eravamo molto convinti riguardo. Alla fine, se non tutti, almeno molti di noi si sono appassionati eh, e ci siamo interessati maggiormente a questa cosa e penso che siamo riusciti a rendere il meglio di quello che volevamo fare. E le nostre conclusioni finali, insomma, cosa dire? Eh, Ringraziamo nuovamente che ci ha permesso di fare questa esperienza, dal momento che insomma, ne siamo stati rimasti soddisfatti.